Se tocco terra, il video finisce. Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso l'islotto centrale di Fortnite Per tentare la sfida di oggi che è Se metto piede uh, a terra Oppure se tocco terra Il video finisce Allora vi spiego subito bene la sfida Con tutte le sue difficoltà Con tutti i suoi modi per Diciamo Portarla avanti Un secondo ragazzi Cazzo il tempo che riesco a trovare un'arma Qualcosina di utile magari eh Datemi solo un secondo Questo tipo in realtà già sta facendo l'infame Già ha trovato qualcosa Non vorrei che salisse sul tetto al momento ho sbagliato Ok sono ancora vivo per fortuna Sorry bro I didn't want to do that But I had So Allora abbiamoci sta roba oh. Abbiamoci pure questo Questo che è l'arpongan ah, Sì sicuramente meglio Ok, questo stava a sparare. Boh, da dove stavi a sparare? Se posso sapere? Se posso sapere? Che okay, credo di no. Vabbè, um, non è andata proprio come speravo. Vabbè, comunque ragazzi, allora... L'unica zona in cui non posso mettere piede, anche se unica è un parolone, sono queste, ok? Però posso per esempio andare, uh, non lo so, uh, nel piano terra dei palazzi. Io ho un nemico alle spalle, bella fra. Io non ho ancora un fucile a pompa. Gioco sarebbe il caso di dropparmi un fucile a pompa Okay, ragazzi, è andata un po' complicatuccia, però ce la siamo cavata. Allora, questo me lo piglio, a posto. Allora, vi stavo dicendo, possiamo passare però al piano terra dei palazzi e ovviamente se io costruisco sul terreno, posso poi passarci sopra. Posso passare anche nei corsi d'acqua perché nei corsi d'acqua io non metto effettivamente piede a terra, ma nuoto, quindi sarà il nostro metodo principale per spostarci. Peccato ragazzi, speravo in una zona dove noi potessimo tranquillamente andare in acqua, invece non credo che l'avremo Prima ho avuto un po' più fortuna nelle, nelle sfide precedenti, vabbè e intanto pigliamo un po' di materiali perché sono molto in interessanti da, da, da avere in questa sfida Ragazzi sono veramente essenziali più che interessanti ecco, allora ok, voglio andare nell'altra zona e cercare... Un altro po'. Un altro loot. Anche se in realtà non è che ci serva particolarmente. Poi apriamo una barca e ce ne andiamo. Che è il metodo è in realtà più tranquillo per muoverci in questo caso. Allora, esatto. Se io sfondo, qua si sfonda tutto? No, eh? A posto. Mi serve un po' di legno, ragazzi. Io prima ho avuto la fortuna che quando. Mamma mia, qua si sfondava! E eh, infatti, ok. Prima ho avuto la fortuna che quando ho eliminato un tizio. Uh, in pratica questo ci aveva tipo un botto, un botto di materiali. Ragazzi, ci aveva tipo 500 di legno, quindi mi sono fullato subito. Non credo avremo la stessa fortuna, quindi arrangiamoci. A posto, cerco di utilizzare meno materiali possibili per ottenerne il più possibile. Esatto così dovrebbe andare Aspettate fatemelo sfondare dai fa niente Ok sfondiamoci per questo ora. Perfetto raggiungiamo prima il pontile E poi ci prendiamo la barca Il pontile mi serve oltre che per un po' di materiali Attenzione ok Oltre che per un po' di materiali anche per ottenere la cesta Eh da qui non otteniamo in realtà nulla Va bene Ok fra Allora vediamoci qua Tutta sta roba buono buono Siamo sì, attenti a non toccare terra perché potrebbe essere un serio problema a posto, passiamo così, belli inosservati Ah a posto, ci siamo Allora mm, Io avrei un'idea, un po' particolare Però forse è il miglior metodo Almeno per ora per fare questa challenge Voglio andare nel mare ragazzi Voglio farmi tutto il giro per arrivare nel mare E eh, credo ci convenga Credo ci convenga Così stiamo un po' più tranquilli Abbiamo la possibilità di, di farci Tutti i nostri comodi E di non avere problemi a livello di nemici Magari chissà ma anche un po' a lutare uh, A livello di materiali per quanto possibile Andiamo lì, facciamo così, risaliamoci tutto il fiume Ci occuperà un po' di tempo Io velocizzerò, taglierò un po' ragazzi Farò entrambe le cose per cercare di non fare un video troppo lungo Però è la cosa più intelligente da fare Credo in questo momento Ok, siamo in prossimità di slurpi. Io devo seguire i segnali che mi metto In modo da non avere problemi Aspettate, vorrei fare un attimo una cosa No, non posso farla, non so se qui io metto piede a terra effettivamente Quindi non vi conviene Volevo prendere il barile per lo scudo Però non conviene ragazzi Non facciamo stupidaggini mm, Ci hanno sparato Ok Quindi qua potrebbe essere un attimo un problema muoverci Cerchiamo di metterci a largo Così poi non ci raggiungerà nessuno per darci fastidio Ci stanno continuando a sparare va bene Ok vorrei dire che ci facevano un bel... Che ci faremo un bel giro lungo Ok Qui dovremmo essere più o meno al sicuro Immagino Spero mm, Cavolo però hanno lootato Mi aspettavo di no Mi aspettavo di no Va bene Ok Vabbè Noi concluderemo uh, Il loot <ride> Sfondando anche le case <ride> Probabilmente Perché ci servono necessariamente materiali Ok Dai Ah lì c'è un po' di roba In realtà non lootata uh, Aspettate Calmi Il pericolo di toccare la sabbia è molto alto Mamma mia ragazzi stavo a fare cazzata Come devo fare qua? Cioè posso mai fare così? No vabbè uh, è ridicolo Ok a parte che era per due di materiale cavolo Devo tener conto che ne aveva poco Vabbè comunque lasciamo stare Ci sono chest cose Ragazzi per ora lootiamo È la cosa che ci conviene fare Principalmente per i materiali Perché poi del resto Cioè voglio dire si può arrivare in fine game con questo loot Con un po' di fortuna quindi non, non ce ne serve assai di loot. E' il materiale, ragazzi, che scarseggia. Un botto proprio. La safe dove si è chiusa? Finalmente mm. un po' di fortuna, ragazzi. Si è chiusa più o meno nella nostra zona. Quindi non abbiamo problemi. Per ora possiamo restare qui. Sento una cesta che sta più o meno qui. Va bene, attenzione. Facciamo così. In modo da non avere problemi. Oh, ok, nulla che ci interessa. Calmi. Ok, allora, rimettiamoci dove stavamo Sulla barca E cerchiamo altri spot che possiamo lottare. Per ora a livello di materiale, ragazzi, non siamo ancora messi bene Abbiamo un totale di... Vabbè, facciamo 400 e 400 Quasi 900, dai Più o meno sui 900 Allora, uh, andare su quell'isolotto Credo sia troppo, troppo lontano Immagino Eh sì, sta proprio fuori Però in queste zone non le ho mai esplorate, ragazzi Sarebbe in realtà simpatico vedere che zone sono Sono zone molto remote Qui potremmo farci un bel, un bel po' di pietra in realtà Facciamo così Allora Prendiamoci la pietra che sta qui ragazzi Sarebbe veramente un ottimo loot da avere Quindi va bene così dai Esatto questo secondo me è un bel po' di pietra okay. È più difficile di quanto sembri ve lo assicuro Uh stavo per fare la stupidata qua eh Ok, forse ci fulgiamo di pietra ragazzi, non è per niente, niente male Ok Oh, uh, calmi Perché la barca all'improvviso si è fatta venire Qualcosa, ok Allora, però abbiamo un problema Io con questa barca uh, non posso rimettere piede uh, nella terraferma se non entrando in un edificio E questo potrebbe essere un problemino in realtà perché uscire dalla barca mentre sto in una zona di terra vuol dire praticamente mettere i piedi a terra A meno che io non entri in un edificio Cioè devo sfondare in un edificio e entrarci Non lo so ragazzi Non, non è facilissimo, né a dirsi né a farlo secondo me No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ok ragazzi sono morto, sono morto, lo sapete? Lo sapete che sono morto? Sono veramente dead Devo provare solo una cosa, aspettate un'idea, un'idea, un'idea, un'idea ragazzi, un'idea Perché questa cosa doveva essere così difficile? Qualcuno me lo spiega. Ok. Strutture care, tornate qui. Grazie. Ok, è andata, ragazzi? Mamma mia, questo era un problema serio. Questo sarebbe stato un problema serio. Ok, aspettate un attimo, vedo se riesco ad affacciarmi da qui. Eh no, vabbè, la stanno affidata come i cani. Vabbè, vabbè. Non è, non è il caso, credo. Però devo comunque cominciare a crearmi, ragazzi, almeno un percorso per raggiungere quella zona Necessariamente Che altrimenti io non ci potrò mai arrivare, non è il top Devo per forza farmi una base e cominciare ad avvicinarmi Il mio obiettivo sarebbe raggiungere quell'hangar È la zona migliore che io posso raggiungere, cavolo Vabbè, devo andare così, ok Seriamente, ragazzi, seriamente io devo, devo, devo veramente fare questa cosa vi rendete conto di come si sta facendo intenso e difficile No ragazzi se mi sparano è finita qua Cioè devo Dai attaccati qui Attaccati qui ti prego attacca di qui Ok attacchiamolo all'hangar Attacchiamolo all'hangar Ok a ah, posto così ragazzi Va bene Siamo in set e lì c'è un tizio che non credo mi farà avvicinare e, e per prescindere non mi vorrei avvicinare se possibile. Non lo so. Fammi avvicinare, fammi avvicinare, fammi avvicinare. Andato. Ok, siamo a tutti gli effetti collegati, meglio. Oh mio dio. Sono caduto.